Elena D'Urso, Inca, l'SPA. Sicuramente il dato istat è molto importante e ovviamente averlo aggiornato anche, perché altrimenti non ha valore, diciamo, nel momento in cui ne aggiornato. Ma nel nostro caso, ad esempio, un discorso degli abitanti, cioè il numero di abitanti divisi in fasce di età, perché noi ad esempio lavoriamo con i bambini e vendiamo prodotti per i bambini, per le famiglie, ma per i ragazzi, quindi ovviamente avere sempre questi dati in maniera aggiornata è fondamentale.